pronti a partire con le nostre analisi allora io saluto e do il benvenuto al nostro primo ospite Andrea De Gaetano ciao Andrea buongiorno Buongiorno a te Valentina, grazie mille per l'invito. Buongiorno ecco, a te. Ecco, io ti sento molto in lontananza. Adesso cerchiamo un attimo di eh, perfezionare il, il collegamento. E Andrea, ecco eh, naturalmente il, la prima riflessione riguarda l'andamento eh, dei mercati. Che, come abbiamo detto, insomma, in questa settimana eh, e soprattutto in questa giornata, in questa apertura di giovedì, dimostrano qualche segnale ehm, di brillantezza, ecco, di, di positività anche se incombe. Come sempre la decisione poi delle banche centrali l'abbiamo ribadito più volte i veri market mover del mercato soprattutto con la battaglia dei tassi di interesse che infuria soprattutto sulla bce e io voglio ecco interrogarti innanzitutto su questo perché la lagarde è stata molto molto netta ha detto in realtà noi continueremo ad alzare i tassi per riportare l'inflazione al target del 2% e in alto i tassi di interesse ci rimarranno per tutto il tassi tempo necessario, quindi parole molto decise, probabilmente una lagarda così decisa non la sentivamo da un po' o addirittura non l'avevamo mai sentita. Ti chiedo, è la medicina giusta per l'Europa? Allora diciamo che in, in questo caso la medicina potrebbe essere non piacevole da, da prendere, però credo che non debba essere considerata come necessaria, visto che comunque abbiamo dei livelli di inflazione molto più elevati, dei tassi di interesse che ci sono in questo momento e quindi eh, il tema è eh, appunto, stanno, stanno finalmente eh, secondo me tornando i, i conti tornano alla fine nel senso che se c'è un'inflazione um, un che è molto più elevata dei tassi di interesse è normale sentire che la BCE richiami gli investitori richiami i mercati all'importanza di un riallineamento almeno parziale del, de, dei tassi, che peraltro dal 2008-2010 rimangono eh, assolutamente eh, più bassi di, del livello di inflazione, ovviamente adesso è salita l'inflazione, salgono anche i tassi, però eh, a mio avviso è importantissimo ricordare il fatto che dal 2008-2010 ha iniziato a verificarsi questo fenomeno di eh, stati che pagano eh, i bond meno del tasso di inflazione, e quindi siamo in, eh, probabilmente rimarrà così ancora per un po', però è un qualcosa che, eh, che è assolutamente innaturale e distorto, quindi eh, questo secondo me da un punto di vista dell'azionario spiega anche la resilienza del, dei mercati, proprio perché eh, nonostante eh, finalmente ci siano dei, dei Rendimenti nominali positivi sui bond, eh, abbiamo comunque un, un, un effetto inflattivo che si mangia il capitale e quindi questo spiega il perché gli investitori si buttino sul, sull'azionario. Certo, ecco, a proposito appunto della strategia eh, della Banca Centrale Europea, si è espresso anche Visco. In settimana e ehm, ha buttato sul piatto delle riflessioni interessanti adesso cerchiamo un attimo di eh, analizzare insieme le sue parole innanzitutto ha citato ecco, una strategia eh, comunicativa ha detto che eh, in realtà bisogna migliorare il piano eh, sul piano della comunicazione le mosse della bce perché stanno dando messaggio troppo duri e spaventano anziché accompagnare condividi ecco, questa visione di visco ma direi di sì, nel senso che la Garda fin dal, dall'esordio non, non è stata fortunata nella comunicazione, cioè non, non ha avuto una comunicazione market friendly, questo è abbastanza noto eh, ne, negli operatori di, di borsa, eh, abbiamo visto appunto all'inizio, era rimasta famosa quella frase, non sono qui per chiudere gli spread, poi invece del, diciamo, una retromarcia netta. Eh, poi c'è stato questo una sostanziale ritardo nel rialzo dei tassi, in questo momento dalla comunicazione appare un tono forse eccessivamente aggressivo, quindi a mio avviso la comunicazione di Lagarde nella maggior parte dei casi non è, non è ben intonata, quindi sono assolutamente d'accordo ecco però ecco eh, visco appunto che è tornato a parlare in realtà dopo un paio di mesi eh, di silenzio beh, anche lui nella famosa battaglia dei tassi si è schierato appunto per un approccio eh, più morbido da parte eh, della bce ora diciamo mantiene naturalmente la sua idea di base però dice che ecco, nonostante eh, la, la bce non voglia modificare ecco, questo approccio da falco questo approccio aggressivo comunque eh, l'italia potrà uscirne bene ecco soprattutto non solo l'Italia, ma anche a livello europeo, e qui le voci si moltiplicano: eh, lo spettro della recessione potrebbe pian piano allontanarsi. È effettivamente così? Cioè, questo inizio di 2023 ci porta ad essere più positivi sul piano della ripresa economica, nonostante appunto, gli interventi delle banche centrali? Ma allora io devo dire la verità: ho molti punti di domanda. Cioè, non sono così fiducioso nel, nel fatto che la recessione non venga quello che si respira in questa fase cioè sono continui cambi di direzione abbastanza uh, da parte sia delle banche centrali sia degli operatori sia di, di, grossi, di, di grosse banche di investimento eh, faccio un esempio quello di Goldman Sachs ma anche JP Morgan che l'ottobre scorso era molto cute e parlavano appunto di, di catastrofi economiche e poi nelle ultime giorni per settimane e giorni quest'anno hanno iniziato a fare anche loro marcia indietro vedendo un rallentamento economico e riparlando a quel punto di soft lending. Allora, da un punto di vista eh, oggettivo, quindi quello che vediamo è che tutto sommato le trimestrali stanno uscendo mh, meglio o meno peggio del, delle attese, quindi questo è un fattore positivo, rimane secondo me un fattore positivo il fatto che le banche centrali nonostante l'inflazione alta eh, tengano i tassi molto più bassi e questo è un evidente eh, segno di voler aiutare eh, l'economia, di, di voler aiutare i mercati. Quindi c'è comunque, nonostante adesso si parli di, di banche centrali falco, in realtà, eh, in realtà chiaramente è un, danno messaggi fastidiosi eh, che spaventano, ma so, non sono per niente falco, nel senso che se dovesse essere la BCE eh, dovremmo avere i tassi al 12 quindi eh, diciamo che in passato è sempre stato così, quindi il fatto che, che abbiamo dei tassi che sono molto più bassi di, del livello di inflazione secondo me è già un segnale friendly rispetto a, a livello sostanziale per i mercati. Io quello che diciamo che temo mm. è il fatto che questa è un po' la comunicazione e poi questo, questo sostanziale ritardo rispetto all'inflazione che è molto elevata, eh, possa generare dei problemi e, e la cosa certa secondo me è il fatto che questi problemi, il rialzo dei tassi che c'è stato ma che è minimo rispetto all'inflazione ha già creato dei problemi ovviamente a chi ha mutui o finanziamenti a tassi variabili, mm -hmm. abbiamo visto una sfilza di licenziamenti sia in Europa che eh, cioè soprattutto nel, nelle grosse comp compagnie uh, statunitensi vedremo cosa succederà in Europa, eh, per cui diciamo che stanno iniziando adesso a esserci secondo me i primi sentori di un'economia che rallenta. Oggi pomeriggio vedremo anche eh, il prodotto interno lordo americano, sì. vedremo eh, gli ordini dei beni durevoli, le vendite di nuove case, quindi una serie di, di dati che eh, ci daranno un'ulteriore eh, informazione sul, sullo status quo però ecco, la cosa che abbiamo visto è che certamente eh, nonostante l'economia americana sia ancora in espansione, nonostante appunto alcune letture dei PMI sotto 50 che, inve che invece indicano già recessione, vediamo comunque che okay, in dubbio, um, ci sono indubbi segnali di rallentamento, quindi da un punto di vista secondo me è abbastanza presto ancora per, per prendere una posizione netta e dire la, la recessione ci sarà o non ci sarà e che e quanto sarà profonda, io sono però abbastanza dell'idea che la recessione ci sarà e che eh, il rischio è che sia più profonda di quello che si teme e soprattutto di quello che stanno apprezzando i mercati. Sì, no, infatti perché i mercati, appunto l'abbiamo detto, stanno reagendo bene forse perché sono preparati un po' allo scenario anche che, eh, che sta per verificarsi e soprattutto sono anche già un po' preparati rispetto alle mosse, lo abbiamo detto, della BCE e della Fed. Per quanto riguarda la Fed, ecco, eh, ti riporto anche le parole di Janet Yellen che eh, nel suo viaggio in Africa ha detto che in realtà riscontra dati molto positivi dal mercato del lavoro sempre estremamente solido, così come ci sono dati positivi sull'inflazione che negli States è calata dal 9% al 6,5%, si è detta ottimista. Ecco, queste parole sono state interpretate come il segno di di una linea più morbida, almeno dall'altra parte dell'oceano, con un rialzo previsto di soli, tra virgolette, 25 punti base. Sarà così secondo te? Ma allora, secondo me sì, in realtà, secondo me penso proprio che sarà così, quindi saranno 25 punti base, quello che dico è il fatto che effettivamente i tassi si stanno comunque alzando, come dicevo sono comunque banche centrali storicamente accomodanti, nel senso che tengono i tassi più bassi dell'inflazione, eh, bisognerà capire poi in realtà eh, dato che molti indicatori hanno un ritardo sul mercato quindi anche quello dell'occupazione piuttosto che eh, anche il dato del PIL come guardare lo specchietto retrovisore quindi ora i dati sono stati, sono stati meglio o meno peggio delle attese poi bisognerà capire guardando avanti se continueranno a essere così oppure se effettivamente come dicevo faccio l'esempio di questi licenziamenti eh, eh, come quelli di Google eh, sì. per esempio che sono stati annunciati nelle scorse ore eh, daranno un impatto poi sull'economia che secondo me ci sarà eh, ovviamente beh, poi leggiamo le headline sui titoli più importanti ma mh, anche altre aziende stanno chiaramente riducendo il personale questi sono i primi segnali di un'economia un che si indebolisce quindi guardando avanti certamente ecco sembra meno grave di quello che si temeva a ottobre dove c'è stato un eccesso di pessimismo però secondo me è ancora presto per, per dire. No certo, ecco, non dobbiamo sbilanciarci dall'altro lato, adesso essere forse eccessivamente ottimisti, eh, trovare il giusto equilibrio non semplice in, in questo momento. Andrea come vedi noi parliamo spessissimo insomma, di mosse delle banche centrali, di strette monetarie, di costo del denaro, ma questo è inevitabile, però ti chiedo ecco se forse non siamo eccessivamente fissati eh, su un solo target e se stiamo invece sottovalutando magari ehm, qualche qualche altro elemento che invece è importante, non so, ti chiedo ad esempio che cosa sta succedendo in Cina, l'economia cinese, ma potrebbe essere anche altro. Ecco, quali sono gli altri elementi oltre alle banche centrali che non stiamo considerando sufficientemente? Ma allora, diciamo che in realtà allora, le banche centrali sono un elemento, l'altra parte sono le trimestrali. Sì. Eh, chiaramente c'è il fattore geopolitico che eh, appunto anche questo rimane comunque una carta jolly nel senso che abbiamo visto comunque mh, grande incertezza anche sul, eh, sulle previsioni della guerra, sensazione che a un certo momento la guerra volesse finire o comunque ci fossero aperture da parte degli USA e viceversa adesso sembra quasi che ci sia l'escalation con relativi eh, rischi quindi il fatto che effettivamente l'invio ad esempio e un cambio di direzione da parte della Germania nell'invio di carri armati all'Ucraina chiaramente è un qualcosa da, da monitorare con molta attenzione, perché da un lato potrebbe far finire la guerra prima, dall'altro lato potrebbe generare delle reazioni eh, esasperate invece da parte dei russi. Quindi, anche questo, secondo me, è un fattore da tenere presente. Poi c'è il tema, certamente, c'è il tema cinese dove eh, anche qui secondo me ha giocato un fattore positivo eh, nel, nel, nel sentiment degli investitori, sapere che il lockdown eh, e eh, la, la, la, la politica zero Covid eh, è stata interrotta da parte di Xi, di Xi Jinping eh, e quindi anche questo ovviamente eh, ha, ha ravvivato le speranze per, per un soft landing anche nel resto del mondo, abbiamo l'economia cinese seconda economia mondiale, quindi sapere tutto chiuso faceva paura, viceversa adesso eh, abbiamo visto anche una delle riprese più forti stata proprio quella del mercato cinese, per cui diciamo che eh, gli elementi da considerare sono molti, eh, certamente a mio, a mio avviso la Cina dovrebbe aver toccato il punto di minimo, e sta, eh, facendo, cioè sta sostanzialmente provando a aver assegnato un minimo e quindi anche qui potremmo vedere della volatilità ma non credo che vedremo minimi più bassi rispetto a quelli che che ci sono stati alla fine dell'anno scorso eh, chiaramente ecco, anche lì il tema è molto complesso perché riguarda sia l'immobiliare sia appunto gli sostegni eh, monetari eh, da parte del governo sia ovviamente tutto il, il discorso invece del, eh, de, dell'andamento appunto della, de, de, diciamo di, del ritorno dei consumatori sul mercato dei consumatori cinesi che eh, fino a poco tempo fa effettivamente erano abbastanza segregati con continui lockdown Chiarissimo, ecco, beh, abbiamo capito insomma, che la situazione, il quadro rimane eh, estremamente variabile e proprio ecco, in un quadro del genere, ti chiedo Andrea, nella costruzione di un buon portafoglio per questo anno, per il 2023, come ci dobbiamo muovere? C'è ecco, qualche consiglio diverso che si potrebbe dare rispetto al 2022 oppure la strategia rimane più o meno quella? Ma allora diciamo che nel 2022 è stato toccato, sono stati toccati dei minimi molto molto importanti, col fatto che l'inflazione rimane alta io comunque rimango investito eh, su singoli titoli e poi cerco di andare, la cosa che si è notata, secondo me la cosa importante da notare è la grossa dispersione di, di performance tra vari settori, cioè l'anno scorso è andata molto bene l'energia, e eh, sono andati molto male, tech… E con i cosiddetti consumer discretionary, quindi i titoli legati al, al consumo, quindi le occasioni vanno cercate su singoli settori, su singoli titoli. Credo che appunto ci sia, potrebbe esserci un, una sorta di rotazione, appunto, da, eh, dal settore energetico, dal settore, eh, in parte dal settore tech, abbiamo visto comunque un forte recupero del tech, in parte il settore consumer discretionary. Eh, rimane secondo me, ecco, e l'altra cosa che faccio è viceversa quella di andare a coprirmi con delle posizioni short su indici cosa che sto già facendo anche in, questo, mm -hmm. in queste ore proprio perché quello che abbiamo visto è stato un, un, un andamento molto molto uh, positivo in questa prima parte d'anno in maniera quasi eccezionale perché performance che ha sfiorato il 9% sull'Europa da inizio anno sono cose che normalmente il mercato può fare in un anno invece l'ha fatta in meno di un mese quindi mh, mi aspetto comunque fasi correttive, credo che comunque sarà molto importante mantenere, cioè, credo che la volatilità non mancherà nemmeno quest'anno, forse ecco, non mi aspetto un qualcosa così ampio come l'anno scorso, però eh, continuerà a esserci, quindi io credo che sia sempre opportuno da un lato fare delle strategie abbastanza incrociate, quindi una parte long e una parte di copertura, sulla parte bond eh, dei recuperi ci sono e eh, anche qui è un settore molto molto delicato, nel senso che non, questa confusione che c'è sulle banche centrali rischia uh -huh. di durare e quindi creare volatilità anche sull'obbligazionario, dove eh, sono abbastanza, diciamo, in questa fase eh, sia o sia bond a scadenza abbastanza corta, quindi entro l'anno. Eh, per la gestione del monetario sia bond più lunghi nell'ottica di un possibile rimbalzo della parte lunga che in parte c'è stato. Eh, e, eh, però ecco, anche qui mantengo un'ottica di trading proprio perché questo incrocio di eh, banche centrali che non si capisce bene cosa faranno. Inflazione che rimane più elevata e anche andamento economico eh, con, con grossi punti di domanda fa sì che la volatilità rimanga, rimanga elevata. Quindi a mio avviso, ecco c'è una parte quello di portafoglio ecco, una cosa che ci tengo a dire è questa che mentre quando l'inflazione era zero tenere i soldi cash eh, era, poteva essere un, un, una soluzione per chi non voleva rischiare adesso piuttosto comprarsi anche bond di alto rating quindi eh, alta, investment grade e di alto rating eh, però diventa quasi obbligatorio nel senso che almeno per tamponare l'effetto inflattivo quindi chiaro. in questa fase ecco la cosa che sto facendo è eh, anche la parte che si può definire cash nel senso gestione della liquidità ma, ma sto investendo proprio per tamponare l'effetto inflattivo ovviamente su, la gestione cash rimane entro l'anno come tipo di scadenze e la parte invece di investimento più strategico eh, rimane comunque soggetta ad, ad attività di trading proprio perché eh, non è più come, come diciamo prima del 2008 in cui i bond diciamo, si muovevano relativamente poco la volatilità è alta proprio perché abbiamo questa, questa distorsione legata dal, a, alle decisioni delle banche centrali in cui abbiamo un tasso di occupazione più alto del rendimento dei bond. Questo secondo me strutturalmente è una cosa che sta rimanendo negli ultimi 14 anni e così e, e continua a creare una volatilità che prima non, non era tipica dei bond, era molto più ridotta. Chiarissimo, ecco Andrea, ultimo spunto, ci arriva in realtà da un nostro telespettatore che ci ha scritto sulla nostra live chat del canale YouTube, Alberto, che ringrazio e dice ci sono delle motivazioni geopolitiche rispetto al recupero dell'euro sul dollaro? Ma allora direi che eh, sì, nel senso che diciamo più che geopolitiche direi c'è cioè, il, il tema energetico, quindi il, gas che trappolo, il prezzo del gas che è trappolato quindi da area 9,5 a area 3, eh, questo secondo me stempera il, il tema di una recessione più severa nel, in Europa eh, e questo ovviamente è un qualcosa che è stato benvenuto dal, dall'euro che si è rafforzato, quindi prima c'era uno sbilancio nei confronti del dollaro anche per un fattore geopolitico, quindi il, settore, il tema guerra, tema approvvigionamenti energetici, l'America è sostanzialmente indipendente dal punto di vista energetico, l'Europa no, quindi il fatto di vedere un, un, un governo mite e in realtà eh, stati che si sono organizzati per sottolineare alla carenza di gas fa sì che in questo momento il, il prezzo sia tracollato e quindi le paure che c'erano prima adesso sono molto più lievi e questo è un punto. E l'altro punto ovviamente è quello di nuovo eh, le, legato alle banche centrali, quindi una, una BCE che è rimasta indietro quindi adesso alzerà i tassi e viceversa sembra quasi che la Fed voglia fermarsi. Chiarissimo, chiarissimo. Io ti ringrazio davvero Andrea per la tua analisi, ci ritroviamo naturalmente settimana prossima, settimana cruciale perché ci saranno appunto le riunioni di Fed e BCE, avremo i dati ufficiali rispetto appunto ai tassi di interesse e quindi molto di cui discutere, di cui parlare. Grazie ancora per il tuo intervento. Grazie a voi. Grazie. A voi. grazie. Yeah.